Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi farò vedere come mettere un carro armato dentro a un qualunque garage ovviamente io lo metto dentro al ceo questo carro armato, questo che vedete qui, qui in fondo però potete metterlo in qualunque garage allora dovete avere la base operativa piena, un veicolo che volete sacrificare, un, un amico che vi passa il veicolo e vi aiuta. Allora, quando siete in questa schermata nera, dovete rimanere in questa schermata nera. Il vostro amico vi deve spingere via dalla base operativa. Dopodiché, scendete, premete triangolo, eh, ovviamente per scendere, e eh, vi suicidate, ragazzi. È abbastanza semplice il passo. Una volta che vi siete suicidati, andate a prendere il carro armato del vostro amico. E potrete metterlo tranquillamente nella base operativa ragazzi però non lo vedrete perché nella base operativa non si vedrà perché giustamente ha un posto specifico nella base operativa e quindi diventerà invisibile come vedete io sto entrando con questo calarmato stile eh, pacchetto di natale e quando lo andrò a posizionare nella base operativa sarà invisibile ragazzi quindi lo metteremo qui, e poi lo sostituiremo in seguito con un'altra auto. Adesso io uscirò e chiamerò un'altra auto. Allora ragazzi, con questo glitch potete mettere quasi tutti i veicoli nei garage, del tipo il furgone antisommossa, del tipo, non so, eh, la base, il la, la, la lanciamissili. Insomma, ci sono parecchi veicoli che si possono mettere in garage. Allora... Eh, L'argetvac non ce lo potete mettere in garage perché non diventa visibile quindi non lo potete mettere in garage potete trasportare i veicoli speciali eh, dal deposito veicoli speciali alla base operativa ma lo trovo alquanto inutile e invece magari questa cosa di avere il carro armato nel garage è un po' diciamo... Eh, come dire non è utile anche questa come cosa però è spettacolare da vedere secondo me no avere un carro armato nel garage del ceo è, è carino da vedere come io l'ho messo poi ovviamente magari può non piacere a tutti e, e quindi potete metterlo come non potete metterlo con questo metodo potete usare eh, qualunque diciamo veicolo potete mettere sia nella base operativa che nei vostri garage ovviamente alcuni saranno visibili alcuni saranno invisibili però questo dipenderà da quello che voi andrete a mettere in garage comunque come ho detto ragazzi eh, fatto questo andrete a chiamare una um, un'auto io in questo caso vado a chiamare una elegy chiamerete un'auto la metterete dentro la base operativa e il gioco è fatto ragazzi eh, ovviamente andrete a sostituire l'auto eh, che starete mettendo dentro la base operativa con il carro armato e il carro armato andrà a passare nel garage automaticamente e lì eh, tornerà visibile ragazzi vi posso garantire che sia nei garage del CEO è visibile che sia nei garage normali detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti You're <laughs> a